La tecnica e la magia hanno bisogno di stare assieme per la mia anima per il mio ricordo per la mia parte magica è indispensabile ci sia occasione di manifestarsi in un luogo in un incontro in un'azione in una parola in un gesto in un silenzio allora è facilissimo in linea teorica sapere tutto ci sono valanghe di libri, di siti internet, di video come questo che raccontano, spiegano, esortano, condividono. Ci sono veramente mh, una miriade di canali a cui possiamo accedere, difficili, facili, esotici, locali, per andare a ricercare il nostro ricordo. Il punto è che finché rimane una teoria, cioè finché ascolto un video e tutto finisce lì, finché leggo un libro, magari sottolineo anche le parti che mi interessano e tutto finisce lì, è una mia conoscenza mentale, concettuale. Eh, pian piano questo va a formare un carico che si fa anche estremamente pesante da portarsi dietro, di insoddisfazione, proprio quasi di alienazione, di scollamento dalla realtà concreta. Moltissime volte io ho parlato con persone che mi hanno detto «sì tu dici delle cose molto interessanti, sostanzialmente le so già tutte, non è che riveli chissà quale... Eh, verità che io non abbia mai sentito nella teoria sono bravissimo poi però nella pratica come si applicano queste cose nella vita dove c'è il momento di metterle in atto ovvero dove abitano nel mio quotidiano dov'è il luogo nel mio quotidiano dove si può manifestare la mia magia il mio ricordo, la mia tecnica, il mio sapere? È una domanda da un milione di dollari eh, perché una volta che trovo il punto di contatto tra eh, la mia vita ordinaria e il mio mondo interiore, la mia dimensione magica, il mio ricordo, eh, ho fatto bingo, ho beccato il momento in cui si può attivare quella scintilla e accendere dei fuochi, aprire delle possibilità molto più interessanti, molto più profonde, creare dei canali di comunicazione tra il mio mondo personale e l'esistenza esterna a me di altri, gli incontri, le occasioni di lavoro, le occasioni di scambio, le situazioni. Non più solo mie, nel mio mondo interno, ma anche oggettive, fuori. A prescindere che siano il mio lavoro, il mio tempo libero, il mio percorso di crescita, chi se ne frega di quello? Non sono più da sola. Nel momento in cui la mia tecnomagia, il mio sapere, i miei ricordi, il risultato di lunghe o brevi ricerche su di me, le tecniche che ho a disposizione, i corsi che ho seguito, le informazioni, tutto quello che mi appartiene e che fa parte del mio percorso, nel momento in cui trova un posto dove abitare, che sia un luogo fisico, che sia una manifestazione in una parola, in un discorso, che sia un contesto che capisco mi rende più facile avvicinare il mio mondo ordinario a tutta la mia parte magica e lì devo, non mi devo fermare mai, devo continuare a scavare, a provare, a andare in quella direzione perché lì ci sono i puntini che uno dopo l'altro allineano questi mondi, tracciano tanti ponti, li avvicinano, li fanno parlare sempre di più e non si può ad un certo momento della vita far finta che questo non sia importante. A un certo momento diventa come eh, indispensabile che questi mondi inizino a parlarsi, ad essere insieme perché altrimenti si è infelici. Si può avere tutte le cose belle del mondo, si può essere ricchi, amati, si può essere perfettamente sani, giovani, forti, si può essere tutto ma se rimangono dentro di me due mondi separati soffro. Diventerò triste, magari mi ammalo, diventerò arrabbiata, dimentico il valore delle cose belle, perché ho una gran sofferenza, perché mi sento sempre a metà, come se mi mancasse sempre qualcosa. Come si fa a trovargli un luogo a questa tecnomagia? Come si fa a trovargli dove abitare al mio ricordo? Omino con un campo energetico così magnifico, pronto a comunicare anche con un altro tutti questi colori, tutto questo bel movimento, tutta questa tua essenza così pulita, precisa, dove diamine la metto nella mia vita quotidiana. Dov'è il tuo luogo? Dove vuoi abitare? Vuoi avere un gatto? Vuoi avere un giardino? Vuoi stare vicino a un campanile? Dove vuoi andare? Fammi una mappa di dove vuoi stare. E quello non la fa. La vita mi indicherà dove andare? No. Non credo proprio. Il punto è che quello che c'è è già dove vuole abitare. Faccio l'operaio, vuole abitare lì. C'ho figli, vuole abitare lì. C'ho gli animali da curare, i gatti, i cani, le galline, vuole abitare lì. C'ho i genitori di cui occuparmi, vuole abitare lì devo pulire la mia casa devo sistemare la mia macchina devo viaggiare Ho oh, i clienti che mi aspettano vuole abitare lì, vuole abitare dove abitiamo noi non da un'altra parte se no siamo ancora nella divisione dove stiamo noi nelle cose quotidiane che facciamo perché dov'è che passo le mie giornate nei luoghi fisici e interni a cui decido di dedicare il mio tempo o a cui ho bisogno di dedicare il mio tempo. Se è necessario che io passi otto ore dentro un ufficio, io abito lì per quelle otto ore. Se passo due ore in palestra e è parte della mia routine, delle mie giornate, io abito lì. Se vado a camminare nel bosco una volta a settimana, io abito anche lì. E dove vuoi che vada ad abitare la mia parte magica, il mio ricordo, dove ci sono io? Dove altro? Dobbiamo stare insieme. Quindi non c'è bisogno di andare a dire Oddio, la mia vita adesso mi deve aprire una possibilità, stravolgermi tutto e darmi la possibilità di ricordare. E Il ricordo ci aspetta esattamente dove siamo noi. È chiaro che noi possiamo occuparci di facilitare la via al nostro ricordo e selezionare, sistemare, raffinare filare tra loro le varie parti della nostra vita, della nostra giornata, del nostro mese, della nostra settimana, del nostro anno. Dobbiamo creare, crearci, le condizioni migliori in cui vivere il nostro tempo perché il nostro ricordo emerga. Si può farlo andando a dei corsi, si può farlo ascoltando dei video come questo, si può farlo seguendo dei seminari, leggendo dei libri, tutte cose che vanno bene, ma poi tutto questo deve essere inserito in un contesto, cioè sono i luoghi che io abito, fisici, energetici, interiori, esteriori, dove il eh, mio ricordo, la mia magia e la mia tecnica sono continuamente in attesa di essere scovate, di essere applicate, di essere messe in atto. Quindi non si può dire, vabbè io sono un illuminato, ma sono illuminato solo quando parlo con la gente che dico io, gli altri faccio finta di no, faccio finta di essere un addormentato, un ignorante, non tiro fuori la mia bellezza perché chissà come la prendono, perché non mi conviene, perché poi chissà cosa succede, perché mi sento in imbarazzo, perché sono più bravi loro... Ecco, tutte le volte che faccio così, è come se il mio ricordo fosse lì, seduto nel mio salotto, nell'ufficio del capo, ad aspettarmi, e io girassi dall'altra parte. No, ora no, mi guardare ora, ora no. i Miei figli sono troppo piccoli, non capiscono se io gli parlo di queste cose. Sarà una mia cura parlarne quando e come e nelle modalità giuste, perché anche dei ragazzini possano capire. Il mio gatto e il mio cane... Non possono comprendermi quando parlo di ricordo. Figurati, dico, ai gatti che ho in casa una cosa del genere, mi, mi graffiano a morte. Lo capiscono benissimo. È come seduto il nostro ricordo nelle nostre giornate, tipo questo gatto qui, sta lì e aspetta. Se arriviamo bene, se non arriviamo, sta bene comunque. Noi no, però. Noi abbiamo desiderio di portarli insieme, i due mondi che abbiamo dentro l'ordinario e il magico è un richiamo imprescindibile da sempre noi abbiamo bisogno di ricordarci chi siamo e queste due carte oggi ci esortano non c'è da aspettare sempre il momento giusto è già tutto apparecchiato bisogna aprirsi bisogna darsi la possibilità di scovare se oggi il mio ricordo mi attende con una parola, con un silenzio, con un lavoro fatto in un certo modo, con un sorriso, con l'aver cucinato una torta, con l'aver dipinto un quadro, danzando, parlando in un video, ascoltando un video e poi riportandolo nella mia giornata. Le occasioni nel fare, nella modalità, sono infinite. Bisogna che noi però ci disponiamo dentro ad entrare in tutte le possibili occasioni Proprio con quella ricerca lì, con quel desiderio di essere noi stessi. E più ci alleniamo a voler essere noi stessi e più lo siamo. Più lo siamo, più si avvicinano il nostro mondo magico e il nostro mondo ordinario e più siamo felici. È un circolo virtuoso. Più mi dispongo al ricordo, più ho occasioni di ricordo, più mi ricordo. Buona giornata a tutti, grazie di aver ascoltato, ci vediamo domani alle 9.